Ciao amici di YouTube, come state? Tutto bene? Non sono impazzita, lo so, in realtà sono andata dalla dietista che mi ha detto che devo fare ginnastica devo farne un pochettina perché mi sono, diciamo così, seduta e quindi devo riprendere a fare ginnastica lo so, questa non è la tenuta sportiva, non è la tenuta ideale per fare ginnastica ma sono tornata da un pranzo e ho fatto un salto qui perché questo è uno dei, uno dei tanti progetti eh, che insomma sto mettendo in piedi e che però ve ne parlerò più avanti anche perché insomma non è proprio in una fase embrionale, è quasi diciamo così una farfalla ma ve ne parlerò più tardi. Intanto vi do l'appuntamento la martedì prossima o meglio martedì, come sempre alle 9.30, e questa volta con me in studio ci sarà Claudio Rocca. Claudio Rocca che è amante di misteri, insomma scrive anche di misteri e approfondiremo questa tematica visto che vi era piaciuta tanto, dove andremo a scoprire e analizzare un po' di più i misteri del Cuneese, diciamo così, del Piemonte. Fermo restando che mi piacerebbe insomma, sapere da voi anche un pochettino, come mi avevate già scritto, alcuni misteri che magari possiamo portare a conoscenza martedì. E chi lo sa, magari Claudio Rocca. Non ne conoscerà anche altri insomma o potrà sviluppare magari una storia nel frattempo con lui parleremo anche del suo ultimo libro insomma già qualche mese che si intitola La giostra dei sogni sempre legato a 12 racconti che parlano di misteri di masche e di folletti per cui mentre inizio a fare un po' di ginnastica vi aspetto martedì come sempre alle 9.30 ciao vi aspetto io e Claudio Rocca in studio. Ciao, ciao! Vado, parto! Chissà, magari in questo viaggio incontro dei folletti anch'io. Spero che però non mi faccia niente.